L'altro giorno, mentre stavo finendo di vedere un video del Miki, mi è venuta un'improvvisa voglia di sassolini Ragazzi. bianchi. Così mi sono recato al Bricom... Ehm, scusate, alle Rua Merlin perché è più vicino a casa e dopo un'estenuante ricerca... Miki, i pali lunghi ci sono alle Rua, eh? Perché ho messo i paletti così corti e perché quelli lunghi non c'erano. Ho comprato tutti i sacchi di sassolini bianchi che ho trovato. Sono tornato al bike park, ho scaricato tutti i sassolini e poi ho pensato E mo, che minchia me ne faccio? Così ho preso la macchina, ho tirato quattro sgasate Sono andato nel negozio di utensili più vicino e ho noleggiato una trivella Così, preso dal panico, ho iniziato a bucare completamente a caso tutto il bike park Ho riempito tutti i buchi con i sassolini bianchi e dopo tutto sto casino mi sono domandato Ma perché il Mickey è in tendenza con tre sassolini bianchi e quattro bancali inclinati? Raga scherzo, chiaramente abbiamo fatto tutto sto lavoro Perché purtroppo dopo che abbiamo costruito sto mega roll-in Proprio in questo punto ci si forma il lago ogni volta che piove Una palude che non scola neanche a pagarla E quindi l'altro giorno guardavo veramente il video del Mickey e ho detto Ma i sassi? uguale drenaggio la cosa migliore era noleggiare uno scavatore fare un mega buco bello profondo e riempirlo di sassi molto grossi in modo tale che ci fosse proprio un pozzo grosso drenante però se dovessimo entrare adesso d'inverno nello scavatore col park viene fuori un disastro e non si gira sui panettoni per tutto l'inverno quindi abbiamo noleggiato una trivellina speriamo che dopo questo weekend di pioggia magari non si forma più il lago Oggi risplende il sole a Monza Vediamo se il drenaggio ha funzionato Ha drenato No non ci credo Non ci credo Non ci credo veramente Se ha drenato veramente abbiamo fatto veramente un bel lavoro Raga non c'è acqua Cioè è bagnato Vabbè chiaramente eh, Non può non essere bagnato Ma raga I nostri sforzi Non sono stati in vani Non avete idea Le bestemmie: Usare quella cazzo di trivella Raga Cioè per farvi capire Qui ho appena sollevato il telo Qui non abbiamo fatto nessun buco E infatti Vedete cosa fa Invece qui abbiamo fatto due buchi in centro alla curva E non c'è niente Ultimamente eravamo abituati a vedere qui laghi Che non avevano senso Il problema è che non, non potevi girare al parco Poca spesa, tanta resa alla fine In totale avrò speso 130 euro per tutto quel lavoro lì Tra sassi e, e trivella Buona Momento, momento, momento, momento Ok, sono passati altri due giorni Ha ripiovuto, chiaramente un botto Ma porca puttana, ma figa Che sbatta Ma... Ah, riesco? Proprio pieno. L'altro giorno ha funzionato perfettamente, non c'era giù niente di acqua. Ah, la situazione è questa: pozza gigante qua, pozza gigante qua. L'unico che ha veramente drenato è questo punto qui, che non si è fermato niente. Devo, devo riuscire a capire il perché di tutto ciò. Un giorno drena, un altro no. Qualcuno mi deve spiegare nei commenti il perché di tutto questo. Ciao, fammi sentire quel coglione dei sassolini bianchi. Beh, ciao, Toto, come stai? Oh, ma i tuoi minchia di sassolini bianchi non funzionano un cazzo. Ecco, ecco, esatto, lo dico la stessa cosa. Andiamo al brico. Vabbè comunque raga avete visto purtroppo i sassolini bianchi del Miki non hanno funzionato proprio per un bel cavolo Trasciando questo brutto capitolo del park Volevo farvi vedere raga la cosa a cui stiamo lavorando in realtà da un bel po' Un'idea abbozzata quasi fallimentare Come vedete sulla mia bici ci sono delle grafiche ragazzi Perché con Blackwood stavamo sviluppando un frame protector che appunto doveva essere venduto per Natale Qualche giorno fa abbiamo provato ad applicarlo alla bici Abbiamo cercato di dare questo effetto glitch mosso alle scritte che ci sono sul telaio che sono freeride e bike life con il mio logo in cima al top tube e l'effetto è veramente fighissimo il problema cos'è? che l'abbiamo messo sulla mia bici colora la bici la rende particolare il problema è che poi abbiamo provato a metterla sulle bici a noleggio che hanno colori diversi colori un pochino più scuri e purtroppo la grafica non si vede vedi? il problema è che rimane tutto scuro e non si vede l'effetto della scritta mossa questo perché la base che abbiamo fatto di colore è trasparente quindi con questo aggiornamento volevo solo rendervi partecipi del fatto che stiamo lavorando a un frame protector, abbiamo deciso di non farlo uscire e di non buttarlo fuori per Natale, anche se potevamo, perché vogliamo fare un prodotto fatto e finito per bene, che vada bene su qualsiasi bici, quindi ci stiamo lavorando, attendetelo che uscirà prima o poi, però ecco, niente, era solo per farvi capire che ci teniamo le cose, e vogliamo farle sempre per bene non come i sassoni di Michele Molteni, Michi ti bene, scusa che belli quanti nuovi sono quelli? perché sono i quanti nuovi? sono già usciti certo, non li ho ancora presi? no io non li ho ancora riusciti va che finiscono eh ah, io approfitta io. Volevo provare il transfer da qui a dietro di lì Ah morto uh, Ne la più veloci oh. Più o meno Aspetta cosa ti hai detto? Voglio il cappello Vuoi il cappello? In realtà ne ho qui uno in più volevo regalare oggi A chi se lo merita Aspetta adesso guarda guarda adesso ti faccio vedere No <ride> la What the fuck, bro? Dai lì un attimo, non entrare. Non guardare. Come al solito i ragazzini del parco, ragazzi, non si meritano niente, cioè proprio <ride> nulla. Io voglio fargli fare qualcosa per cui se lo meritino. Tipo rischiare la vita? Tipo, come tipo il, il manubrio di Riccardo Filippi. Oh, o Un bambino. Lo vuoi? Piccolo. Il prezzo lo fa il venditore. il prezzo è il venditore. Prezzo, prezzo! Sì, no, si allontanissimi dal prezzo. No, vabbè, è talmente... Oh, io ti ricordo che ieri una ragazzina di 11 anni ha flippato sul mulch con l'enduro ed è la prima ragazza in Italia in generale che flippa ed è tra le persone più giovani che hanno mai flippato in Italia no? Eh, cos'è? Sei geloso? È a... Brava lei mamma mia. Oh, mamma mia! Io, io, io, io, no. se lo voglio fare lo In realtà. Ma ah, Vediamo un po' il cestino come ci fa a vedere questo flip Dai bimbolo! dai, Qui ha il problema che in realtà si storta un pochino Quando fa flip Ma tutti loro della Monza pizza gang Da lui il sì, sasso no. eccetera Quando flippano si stortano sempre un po' con le spalle Però l'importante è che atterrino dritti il tuo cazzo, cioè eh, Non è che puoi avere paura da qui Per tutta la tua vita di sto cazzo di flip Cioè tu pensa che l'alboreto non ha paura a flippare L'alboreto gira da 12 anni Ma piantala anche tu giri da 12 anni ormai Allora qui c'è la rampa Qui c'è l'atterraggio E qui c'è l'atterraggio di cesta Arriva Barrel roll Oh e qui c'è l'atterraggio di cesta. Non è la paura a governarlo. Ma solo una cresciuta percezione delle cose. Adesso non trovare le scuse del bambinello. Vai okay. su e lo rifai. È spaventato e sei un pollo. Adesso vai su e convinto come al solito, eh. Adesso non è tanto convinto però. Dai ye. Dai! Ye. Sì, sì, sì! sì. Ah, Dai. Ma... Oh no, no, no, no! Io adesso lo voglio rifatto! No, no, lo voglio rifatto Dai, andava bene? Un altro No, no, con sui piedi con piedi! Ma Se lo voglio fare In realtà Ma io non ero con sui piedi, mi sono sfuggiti dopo Sfuggiti dopo Sfuggiti, mi sono sfuggiti No, capiamo, no Fammi vedere il video Te lo giuro, ma io te lo giuro e scuse, che... Le scuse, le no. scuse, chiama... no No, no, no, no No, eh, sapete perché mi sta sul cazzo? Perché anche la prima volta che l'aveva chiuso L'aveva chiuso così con un piede giù, un po' cazzo io lo voglio pulito sto trick Dai cazzo Attenzione, Vai, dai, arrivano le scuse, 3, 2, 1. Io non riesco a stare rigido quando terro cioè, io non mi sento quando sono in aria. Dove. Cioè, io non. Vedete che stai quando in aria? Tu c'hai in mente che flip per te è tipo lo faccio una volta al giorno e basta perché sennò, minchia. Questo è solo un crogiolarsi nelle proprie paure. Non devi trovare le scuse. Non sono scuse. E invece è una scusa questa perché l'hai appena fatto. Sei già qua, sei già tutti qua a casarti, ne fai un altro, sei contentissimo e ti Ma sei tolto un peso. E eh, dai, figa. Figa, un Gran ritorno in bici dell'Alboreto anche oggi Per chi lo fai questo ritorno Albi? Faccio questo ritorno per Simone Haccio Ritorno in bici dopo l'infortunio della spalla Fai la cicatrice Non eh, c'è più niente eh, Ma quando uno è forte Alboreto oggi ha fatto una dichiarazione molto importante Vuole provare il rolling grosso del bag Che non ha ancora provato Adesso guardami faccio face to face to... Ricordati, gira per te, non per gli altri Vai i la prima volta l'alboreto ragazzi sul rolling grosso del dato No l'ho fatto ma senza rampa E cosa fai? Fai flip o drittone della vita Drittone è rischioso giornata però voglio farlo dritto La stella com'è sta scendendo Uh oh, oh, no, no. no Eh però la spada si è anche tanto giornato retto perfetta Il nominato Vuoi dire un simone a cedinaria A me dà un Simoneacci Simoneacci Oh <ride> Allora Sasso, come da tantissimo che non giriamo Oggi il nostro obiettivo è velocizzare i tail whip Siamo riuscire a fare triplo whip E muovere un po' il monoglionaria Minchia l'ho preso dopo domani Vai uomo forza oh. Eh? Mi di best. Ma come? È a polso o no sta caviglia? 5 minuti Ma è veramente fisicissimo Come trick Triple whip ah, All'ultimissimo ancora Ho un cappellino da regalare oggi okay. A seconda dell'azione memorabile Potrebbe essere tuo Allora sì, io sto imparando tac a... Qualcosa di più di tac Bar speed. O Wakes up Un trick che non ho mai provato Un trick che non ho mai provato 3,6 Nel senso non l'hai mai fatto ma lo fai sul bag No No non ci <ride> Non lo fai sul bag No Buona fortuna Va bene. <ride> Ok sta diventando la sfida kamikaze Potrei aver paura Oh my god I believe I can fly No no no. Dove... Uh. Incredibile <ride> No ma a vedere proprio come l'hai approcciato È proprio vero che non l'hai mai provato Cioè si è proprio visto che non l'hai mai provato Era l'inizio di cash Roll. Non provarlo più per favore Vai sul bag a provarlo Va bene usiamo un po' il bonchettino che c'è lì 3. Oh. Eh, mi sono stupito di quanto sono riuscito a popparlo bene in Nolly Travar. Cioè Nolly Travar. Nolly tre Questo, Questo è peso peso. Tech tech tech tec, trick. TKF. Questo vuol dire provare e riprovare un trick. Porca di quella puttana Alleluia, raga, quando dico a Cesta che deve riprovare i trick e deve incazzarsi e deve lì a martellare per farsi passare la paura, intendo questo, che non ti devi abbattere se non ti viene, devi dire cazzo io lo voglio fare. Quindi? Sì. Sì, Vabbè, te lo meriti, ma per la prova del 3-6 direttamente sul duro. Però i trick vanno chiusi, non vanno provati a cazzo. Vanno chiusi. E l'altro? Quindi? Cosa? Ehi, non hai detto il lo dai? E <ride> che è un infame del cazzo. Oh, così sembra un una roba sta sta una sta una Facciamo così, tutti presenti qua a ascoltare. Gli sì. diamo il cappellino, un cappellino in cambio del fatto che lui, quando viene qua, almeno due volte a settimana Però, flip sul mulch. Approvia, stretta di mano, stretta di mano, prende il cappello. Questo deve essere per incentivarti non per Non lo so. Scusa ma una medaglietta per il flip? <totipo> <sussurra> no no, no, no, no, no. Dai, dai, dai. Dai, dai.